E noi in questa regione, porca miseria, abbiamo costruito, a prescindere dalle norme, una rete di servizi, di presa in carico della sofferenza e del dolore delle donne vittime di violenza. E con orgoglio lo dico e lo diciamo, perché quel risultato è frutto di un lavoro diciamo, di grande concertazione e condivisione. Questa è la regione che ha eletto in Consiglio regionale una banda, che ha affogato una delle più belle esperienze democratiche che questa regione ha vissuto, il disegno di legge di iniziativa popolare per il 50-50. Questo è il Consiglio regionale che ha chiesto il voto segreto su una norma di civiltà. È molto adottare una delibera di giunta regionale dove no, si prescrivono comportamenti, livelli di organizzazione, quando intorno, come dire, per davvero poco percepiti poi sono i sussulti no? e le grida di dolore per alcune scelte. Lo diceva Antonio Belpiede, non ritorno, diciamo, sull'argomento, ma eh, penso che il calvario che le donne pugliese attraversano quando decidono di affrontare, diciamo... L'esperienza dell'interruzione volontaria di gravidanza sia ancora poca cosa rispetto al calvario che affrontano in altre regioni perché almeno in questa regione siamo riusciti e riusciti a tenere fuori ogni e qualsiasi volta con condizionamento nei luoghi e nei percorsi dove si attiva l'interruzione volontaria di gravidanza, eh, ripetuti. Ehm, come dire, muscolari sono stati i tentativi per aprire e spalancare le porte delle unità operative complesse di ostetricia e ginecologia, dei consultori, a un altro modo, come dire, di approcciare, di intendere eh, la cultura che è tutta dentro quella legge, che noi dobbiamo continuare a difendere chiedendo come dire, a questo governo, anche a questo governo, di eh, mettere il sistema delle regioni nelle condizioni, per esempio, di poter andare in deroga alle assunzioni, anche quando c'è il blocco del turnore e quando come dire, ci si impedisce no, di uh, avviare concorsi, di assumere personale, di andare in deroga anche per garantire il diritto sancito da una legge e di chiarire fino in fondo per evitare a noi diciamo, l'onda dei tribunali, dei TAR, dei consigli di Stato, delle Cassazioni, se è possibile o non è possibile attivare concorsi che mettano in garanzia la possibilità di assumere medici. Non obietto questo, diciamo, eh, raccogliendo ogni utile riflessione da questa... Eh, Giornata eh, importante, io come dire, lancio eh, alcune proposte ma, come dire, eh, che vanno al di là diciamo, del, del format della proposta, eh, pensando ecco, di restituire a voi un impegno come dire, eh, vero, eh, non eh, dilazionato nel tempo, che in queste settimane ho cominciato, diciamo, no, a costruire. Innanzitutto eh, io eh, penso che dobbiamo tornare rapidamente anche sui temi della, della sanità ad utilizzare il metodo della concertazione, della condivisione, delle scelte. Io porterò in giunta in consiglio quelle delibere che avranno ricevuto la validazione non formale ma sostanziale del mondo, diciamo, che tiene dentro questi interessi. Ho riformulato, come dire, l'idea di un osservatorio che era nato e poi, come dire, ha avuto vita, diciamo, stentata, no? una creatura anoressica che non è cresciuta, perché questo, questa è la verità, dai, forza e gambe, Adesso ridiamo forza e gambe all'osservatorio che sarà come dire, arricchito da eh, ulteriori sensibilità, ulteriori competenze, ma anche di esperienze maturate sul campo. Da questo osservatorio dovrà rapidamente ripartire la proposta che la Giunta o il Consiglio, a seconda dei livelli, diciamo, dovranno, dovranno recepire. Il tema è certamente quello diciamo, di una visione eh, altra dell'applicazione di una legge. Eh, anche dall'esperienza diciamo, di queste ultime settimane mi pare come dire, non più rinviabile il tema organizzativo, come non mi pare più rinviabile il tema dell'assunzione eh, collettiva di responsabilità. 30% della platea dei lavoratori e delle lavoratrici del sistema sanitario regionale gode della 104, il doppio della Lombardia. Questo significa, e lo dico diciamo, con la sincerità e con l'onestà intellettuale di cui mi auguro come dire, no, essere sempre portatrice, che c'è qualcosa che non funziona, che un diritto è diventato un privilegio oppure l'occasione, come dire, no, per... Eh, scrollarsi di dosso anche come dire, compiti e responsabilità istituzionali. E allora, al netto delle cose che ci siamo dette, ma anche come dire, accanto all'esigenza di rilanciare un tema che è politico ed è nazionale, rispetto al quale come dire, eh, pare che questa battaglia sia diventata residuale, ma non, ma non per responsabilità di Vendola, forse per responsabilità di qualcun altro che sta anche nel mio partito perché se dobbiamo essere onesti dobbiamo esserlo fino in fondo e allora al netto di questo noi proviamo come dire, a fare, a fare un'esperienza sì. vera partendo sì. dalle, dalle sensibilità dalle competenze da una rinnovata voglia di stare insieme che noi apparteniamo oggi e lo dobbiamo dire parlo anche di me che sono un medico ospedaliero noi apparteniamo ad una categoria di privilegiati che hanno come dire, il loro progetto di vita messo in sicurezza che hanno la garanzia di un reddito per sé e per i propri familiari e allora da noi deve partire questa battaglia che è una battaglia di civiltà e andremo ad isolare i fanolloni quelli che fanno le false obiezioni di coscienza quelli che fanno le limitazioni e poi vanno negli studi privati, privati. perché si sappia che io ho scatenato la guardia di finanza perché, ah, perché You saw him down there.